Cos'è il Medioevo? Il Medioevo è un periodo storico compreso fra la caduta dell'impero romano d'Occidente e la scoperta dell'America. Le date sono 476 d.C. 1492. 476 Deposizione dell'ultimo imperatore Romolo Agustolo. 1492 Scoperta dell'America ad opera di Cristoforo Colombo. Questo periodo comprende più di mille anni ed è diviso in Alto e Basso Medioevo.